Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, oggi voglio parlare con te di Black Friday e di strategie da attuare durante questo periodo di vendite che schizzano letteralmente alla luna inoltre sto facendo un giveaway dove ti regalo 50 euro sotto forma di buono Amazon totalmente gratuiti, te lo mando personalmente via email quindi resta in questo video e non ti perdere tutte le novità eccoci qua, il black friday sta arrivando tutti quanti penso che lo conoscete conosciamo il black friday che è una tradizione nata in america dove le aziende, i grossi fornitori fanno grossi sconti fino al 70-80% le persone impazziscono totalmente per acquistare nuovi prodotti e fare gli assalti ai supermercati oggi voglio condividere con te Tre, tre, tre strategie basi, basiche che puoi attuare sia che tu hai già un e-commerce ben avviato sia che tu stai avviando ora per sfruttare questa scia, questa ondata di clienti, questa ondata di traffico che arriva durante il Black Friday ma non solo inoltre resta fino alla fine del video perché ti regalerò 50 euro o meglio regalerò a uno di voi 50 euro tramite un giveaway che sto facendo. I dettagli li metto a fine video ma parliamo di Black Friday. Cos'è? Come abbiamo detto è una tradizione eh, dove i supermercati, i negozi, in in America ora si, espano, si, si sta espandendo in tutta Europa fanno grossi sconti. In questo periodo le persone fanno assalto ai, ai negozi eh, online e non online per approfittare di questi scombi. Questo vuol dire per noi un sacco di traffico in più, gratuito, che non è semplicemente la giornata del Black Friday, ma principalmente tutto il mese di novembre, partendo da ora, siamo il 15-16 novembre, fino alla fine novembre. Possiamo sfruttare questa scia di, di, di, come dire, di clienti che guardano tutti i negozi, guardano perfette per trovare buoni affari. Ma non perdiamoci in carte vediamo un attimo quali sono queste strategie. La prima è promuovere il Black Friday in tutto il negozio. Io vedo eh, soprattutto fra i dropshipper: mh, sia che vendono su eBay, sia che vendono su Shopify, tendono a fare un po' per inerzia tutte le operazioni crea lo store vendi chiudi lo store lo store ma pochi si concentrano sulla creazione di brand e creare un brand significa costruirlo e ci vuole tempo quindi si, può usare, si possono usare eventi come il black friday per rafforzare il nostro brand quindi pubblicizza il black friday metti lo negozio su shopify metti banner del black friday negli articoli fai una grafica adeguata se fai le ads su facebook metti il logo Black Friday fai capire ai clienti che tu ci sei che tu inglobi Black Friday nel tuo negozio faglielo capire devono saperlo questo rafforza anche il tuo brand ti fa diventare più forte e ti fa conoscere più persone un'altra strategia è quella degli sconti eh, ovviamente non devi semplicemente mettere i banner e riplicare degli sconti eh, sconti reali, tangibili eh, ovviamente non ti dico di scontare del 80-90% perché non esistono, non esistono sconti del genere, sono fasulli. E anche se li mettono, allora vuol dire che l'articolo che si vendeva prima non, non valeva il prezzo a cui era venduto. Perché, cioè, ragazzi, il 90% è davvero tanto, 80% è davvero tanto. Se tu mi vendi questo telecomando al 90% in meno, vuol dire che questo telecomando non vale. Il prezzo che avevi detto, quindi questo è controproducente. Uno sconto adeguato può essere 20-30-50%. Inoltre, quello che puoi fare, se non vuoi rovinarti troppo margine, puoi aumentare i tuoi prezzi. Quindi, se vendi questo telecomando a 10 euro normalmente, lo aumenti a 12 euro e applicherai lo sconto. Questa tattica seppur ritenuta poco etica, ragazzi, funziona così dappertutto, nei negozi, eh, perché lo sconto non è solo questione di prezzo, le persone non acquistano un articolo scontato solo per il prezzo in se stesso, ma è una questione mentale, psicologica, le persone si fanno, eh, diciamo, persuadere da questi, da questi sconti, la nostra, la nostra mente. Eh, però, ovviamente non possiamo mangiarci tutti immagini, noi, noi siamo qui per fare soldi e quindi dobbiamo farci anche tutti Ovviamente, un po' di scontro lo devi fare, però, se tu vuoi adoperare la tattica di mettere il 60% di sconto e non te lo puoi permettere come immagine allora devi alzare leggermente i prezzi e mettere lo sconto. Questa è la seconda strategia che ho voluto condividere con te. La terza strategia di cui parliamo oggi è quella di concentrarti sulla creazione di set. Da vendita cosa invento intento il classico 2 più 1 gratis 3 più 1 gratis ehm, crea non so se vendi telecomandi crea un set di telecomandi telecomando per condizionatore telecomando per televisione e ottieni il telecomando per la fotocamera gratuito ragazzi cosa a caso eh, però i set funzionano fortissimo sempre ma nel Black Friday puoi sfruttare sempre la scia per ottenere un boom di vendita, quindi prendi oggetti che magari vendi solitamente forte, fai un set con un altro oggetto che puoi mettere scontato e crea delle offerte, prendi due, eh, paghi due, prendi tre, oppure eh, prendi due e il terzo ce l'hai al 50%, divertiti a fare queste combinazioni, funzionano tantissimo, e questo non solo dà del valore aggiunto ai tuoi clienti, ma ti permette di aumentare eh, le vendite, in, diciamo il prezzo medio di vendita, perché ovviamente facendo dei set, l'acquisto medio sarà più elevato a livello, a livello di soldi. Mm. Non farti sfuggire questa occasione del Black Friday, che ora entriamo anche a Natale, quindi è importante se tu riesci a vendere il tuo store, il tuo negozio, se vendi per esempio su eBay, puoi sfruttare le descrizioni degli oggetti la descrizione del negozio per mettere i brand, il, il logo del Black Friday per mettere offerte e sponsorizzare le tue offerte inoltre su ebay c'è pure la possibilità se hai un negozio registrato di applicare dei coupon eh, o dei prezzi scontati sugli articoli questo ti aumenterà anche il ranking sulla, sulla ricerca ebay perché se metti 5% su tutti i tuoi articoli ebay ti mostrerà in risultati più alti e soprattutto ti metterà il logo nei tuoi annunci dove promuove la, la tua scontistica questo ti porta a molti più clienti questo su ebay è potentissimo è una strategia che uso spesso eh, ovviamente di avere un negozio registrato su ebay e degli articoli su ebay dopodiché vai sulla sezione marketing di ebay e applica eh, le promozioni c'è una, una categoria che si chiama promozioni e applica lo sconto spero che questi eh, consigli, questi tre consigli siano utili e di ispirazione ma torniamo un attimo alla cosa, alla cosa iniziale che ho detto nel giveaway ragazzi sto facendo un giveaway per i Black Friday e vi voglio regalare un buono Amazon di 50 euro che potete spendere in queste offerte di queste due settimane su Amazon eh, molto semplice partecipare, lo sto facendo su Instagram, vi lascio il link in descrizione del mio profilo Instagram dove trovate i post per partecipare, ma vi riassumo cosa fare qui, vi basterà semplicemente iscrivervi al canale YouTube, andare su Instagram, seguirmi e commentare il post del giveaway che, che trovate su Instagram in, diciamo in rilievo. Dopodiché, fra due settimane, fra 15 giorni e 25, 25, estrarò una persona di quelli che hanno partecipato e gli invierò via email o via messaggio privato su Instagram un buono regalo a Amazon di 50 euro. Questo è il mio giveaway per voi per ringraziarvi di seguirmi sia su YouTube sia su Instagram. Partecipate e non vi lasciate sfuggire il buono. Grazie di avermi seguito, ci vediamo alla prossima. Ciao.